Quella di oggi è l'iniziativa con cui la Regione Emilia Romagna e l'Ufficio Scolastico Regionale inaugurano l'anno scolastico 2014-2015. Siamo qui presso la scuola di Reggio Emilia Leonardo da Vinci e ci stanno seguendo in diretta web anche altri insegnanti e alunni di altre scuole. Saluto i miei compagni e presento gli ospiti. Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia. Stefano Versari, direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna. Patrizio Bianchi, assessore scuola, formazione, università e ricerca lavoro nella regione Emilia-Romagna. E Francesco Profumo, ex ministro dell'istruzione e ora presidente gruppo IREN. Grazie, Allora voi a scuola dovrete imparare certamente informazioni ma soprattutto dovrete imparare come studiare, quali sono i metodi che poi potrete applicare nel mondo del lavoro, che, quali sono gli strumenti che Naturalmente è tutto molto difficile, bisognerebbe avere una specie di palla, di, di, di sfera di cristallo, per capire che cosa vi servirà quando voi entrerete nel mondo del lavoro. Allora, questo non, non siamo capaci di farlo perché eh, il mondo cambia così rapidamente, però quello che possiamo fare è avere una scuola che abbia molte più relazioni col territorio. Col territorio significa con le istituzioni, il comune, la direzione regionale, ma anche con le aziende. E iren è un'azienda è un'azienda che nasce all'interno dei nostri comuni eh, qualche anno fa in realtà ave noi avevamo eh, aziende che erano radicate qua in emilia romagna che erano in piemonte e che erano in liguria e nel 2010 queste aziende decidero di mettersi insieme di mettersi insieme perché perché eh, allora pensarono io non facevo ancora questo mestiere che fosse un modo per fare un'azienda più forte, un'azienda più capace di dare buoni servizi, un'azienda più capace di mantenere un rapporto con i cittadini. E che cosa fa IREN? Beh, IREN, se oggi abbiamo la luce accesa lassù, è grazie a IREN. A IREN consente di distribuire l'energia elettrica. Poi, non so, l'acqua, adesso qui non è mica tanto bello, eh, però, io vorrei che quest'acqua qua non fosse così. Da adesso in poi perché dobbiamo mettere in giro questa plastica? Ditelo alle vostre famiglie, alle vostre. bisogna bere l'acqua del rubinetto, che sia nella brocca, perché questo, l'acqua intanto è più buona, l'acqua di questa. E poi questa che cos'è? Questa è plastica, che significa rifiuto. E questa è un'altra attività che fa IREN, raccoglie i rifiuti e poi li tratta in modo che possano essere utilizzati e si possono trasformare in energia ancora, ma si possono trasformare in un nuovo materiale. E poi distribuisce anche il gas, quindi Irene fa quello che si chiama i servizi pubblici locali, l'energia elettrica, l'acqua, il gas, i rifiuti, e poi fa alcuni servizi per i comuni. Per esempio, se voi camminate per la città, vedete i lampioni la sera quando sono accesi? Ecco, quello è un altro servizio che fa Irene. Allora, queste aziende sono aziende che hanno, come si dice, una responsabilità sociale. Che cosa vuol dire? Vuol dire che debbono mantenere una relazione col territorio, con i cittadini, e debbono anche ritornare una parte dei benefici che hanno attraverso questa loro azione proprio sui territori. E io credo, e ne sono profondamente convinto, che il ritorno più importante per un territorio sia quello dell'investimento in una scuola, nelle scuole in generale. Però noi possiamo avere due tipi di investimento nelle scuole da una parte l'infrastruttura, ne hanno parlato il sindaco, ne ha parlato il direttore Valsari, ne ha parlato l'assessore Bianchi, la preside però poi ci sono i contenuti, che cosa vuol dire? Vuol dire che un'azienda come IREN durante il corso dell'anno, lo vedrete verrà con le sue persone all'interno della scuola e alcune delle lezioni saranno lezioni molto più pratiche e si parlerà di energia, si parlerà di ambiente, si parlerà di sostenibilità Andrete a vedere qualche impianto, voi dovete, dovete chiedere di andare a vedere gli impianti, dovete andare a vedere come, come si lavora, che cosa si fa. Bene, allora, capite che una scuola così diventa una scuola veramente più moderna.